allora ben ritrovati a tutti eccoci qua io eh, cercando di onorare questa missione che mi è stata data di cercare di accompagnare tutti quanti voi eh, nel modo migliore possibile e soprattutto di donarvi eh, le sorgenti della forza in questo momento per eh, fare questo passaggio. Allora, il video ha un titolo molto chiaro, eh, ci troviamo in una fase di transizione che può ovviamente generare confusione, no? Perché tutte le attenzioni adesso sono puntate principalmente sulla eh, guerra Russia-Ucraina. E sembrerebbe esserci un allentamento delle restrizioni eh, che in europa già da mo è partito ed è arrivato anche a livelli diciamo quasi pre covid eh, ma in italia eh, rallenta stenta ma comunque la direzione è quella per cui a fronte di questo eh, qualcuno potrebbe giustamente interrogarsi è legittimo interrogarsi che cosa sta succedendo eh, come sta evolvendo questa situazione? Che cosa dobbiamo fare noi ora in questa situazione? Quale direzione prendere? No? Sono tante le questioni concrete no? eh, su cui bisogna scommettere per il futuro, no? per sapere che cosa succederà a settembre. Allora, io voglio condividere con voi delle, delle visioni, delle visioni riflessioni, no? Ah no, la prima cosa che ovviamente ci viene imposta eh, ogni giorno agli occhi è la guerra Russia-Ucraina. Eh, molto spesso io ovviamente ho, ho persone vicine a me che esprimono questo eh, quasi entusiasmo per, per la Russia di Putin eh, per questa opposizione alla unilateralità del blocco occidentale Stati Uniti eccetera e io comprendo e capisco ma, eh, ma non è così allora eh, non possiamo pensare eh, come è stato pensato per Trump che Putin sia il salvatore del mondo eh, andatevelo a studiare il personaggio e comprenderete allora quello che sta succedendo adesso quello che sta succedendo è una scena eh, credo che fosse in qualche jurassic park non, non ricordo bene insomma qualche film visto con i miei figli in cui eh, a fronte di un attacco di un feroce tirannosauro ne entra in scena un altro che si scontra con lui e in questa battaglia tra due tirannosauri che tentano di sopraffarsi, gli umani fuggono e si salvano. Io eh, sento che siamo in una situazione simile. Abbiamo due tirannosauri. Non possiamo salvare uno dei due e pensare che sia eh, il metaforico leone coraggioso. Eh, abbiamo uno scontro fra due tirannosauri. Ovviamente questo scontro è positivo. È positivo in... e i due tirannosauri ovviamente sono il blocco asiatico eh, guidato dalla Russia e il blocco occidentale guidato dagli Stati Uniti. In questo scontro che sta accadendo eh, queste forze cercano di egemonizzare l'una l'altra. Hanno due origini differenti, no? Una è un'origine comunista marxista e lo dico con il dolore di un pensiero che ha tante cose belle dentro, però questo è, quest è il, poi il, il comunismo reale, quello che si è realizzato nel tempo, e l'altra capitalista, lo sappiamo, eh, liberista, neoliberista, eccetera, capitalismo sfrenato. In realtà queste due forze, perché sono due tirannosauri? Perché stanno convergendo perché entrambi richiedono una fortissima centralizzazione e un grandissimo controllo. Per partenze apparentemente e diametralmente opposte, entrambe richiedono un grossissimo controllo. Quindi eh, non ci illudiamo che ci sia qualche salvatore da qualche parte. Mm? Eh, la censura è stata attiva in Russia, da ben prima di questa guerra e con vittime eccellenti. Ripeto, andatevi a studiare il personaggio. Allo stesso tempo sappiamo bene, sapete benissimo, quanto io mi sia scagliato contro questo eh, finto stato democratico che è l'Occidente che veramente è un abominio, un abominio totale. Questi due tirannosauri si scontrano e noi possiamo scappare tra i due. Scappare? Scappare? Non dobbiamo scappare, questo è il concetto. Allora, vi ripeto l'origine, ok? un blocco eh, che, che può avere un'origine pseudo, perché no? Questa, questa sorta di federazione asiatica condivide delle impostazioni che ruotano intorno a questa Cina, a questa Cina che ha fatto il comunismo reale eh, a modo suo, e poi il blocco del capitalismo eh, sfrenato, neoliberista, Stati Uniti and Company. E entrambi vogliono centralizzare tutto. Entrambi non hanno cara eh, la cosa più importante al mondo per un essere vivente, la libertà. Entrambi sono convinti che l'essere umano vada controllato, controllato e quindi sono dei sistemi che sono a anacronistici, quindi non prevarranno, ma che sicuramente sono eh, antivitali e antispirituali. Quindi evitiamo di fare schieramenti e parteggiamenti che veramente sono perlomeno di cattivo gusto e anche un po ignoranti e, e, e cerchiamo un pochettino invece di comprendere cosa possiamo fare nello scontro di questi due tirannosauri che cosa possiamo fare allora prima di tutto non possiamo scappare perché scappando scappando non si arriva da nessuna parte, prima o poi uno dei due di San vince oppure addirittura comprendono che è meglio mangiare insieme piuttosto che scontrarsi tra di loro e ritornano a noi, invece in quel frangente come poi di fatto succedeva anche nella sceneggiatura del film, noi dobbiamo elaborare la nostra costruzione alternativa e potente alternativa e potente. E qui voglio un attimino citare qualche cosa che ci riporta sul terreno eh, che a me è più congeniale, cioè quello dello spirito. C'è un bellissimo testo che ho già citato nel, nel precedente post che vi ho fatto a Pasqua, che è il Vangelo di Maria Maddalena, che vi invito a leggere. È complesso perché non è un testo che racconta le storielle di Gesù, ma parla proprio delle, della sapienza di Gesù e di Maria Maddalena. È il Vangelo di Maria Maddalena. In questo testo c'è un punto meraviglioso, in cui Gesù, eh, sollecitato eh, da Pietro e dagli altri apostoli, eh, spiega e dice, suggerisce quali possono essere le strade per eh, arrivare alla comprensione della realtà che è oltre la realtà, cioè del, dei, dei regni che sono al di là di questo regno concreto. E non ve lo dirò perché ne parlerò più diffusamente in un altro post e, e adesso vorrei cercare di ridurre i tempi, ma c'è un quarto, il quarto precetto tra questi eh, quattro consigli, diciamo, che è molto molto interessante e che dovrebbe essere di grande sprone per tutti noi. Quindi Gesù risponde con tre indicazioni principali, ma poi aggiunge, quindi proprio nel Vangelo si dice, e poi aggiunge, osate. Ecco che cosa aggiunge Gesù, osate. Quindi tra i precetti per eh, evolvere, conoscere e crescere ai livelli che ci sono destinati, il buon Gesù ci mette osate e questo lo voglio sottolineare migliaia di volte perché dobbiamo acquisire questa forza per osare quindi i due tirannosauri si scontrano cosa possiamo fare noi in mezzo? Eh, sul momento ci possiamo levare ovviamente prendere un attimo di fiato ma un attimo di fiato perché poi dobbiamo costruire l'alternativa osando come costruire l'alternativa? allora i punti a me vengono che sembrano chiari sono sono quelli relativi alle istituzioni eh, credo che converrete con me abbiamo realizzato che le istituzioni sono marce fino al midollo sono completamente corrotte è praticamente impossibile pensare che le istituzioni da sole si rimettano in piedi piano piano e si ricostruiscano perché sono piene di esseri che sono smarriti completamente smarriti nella corruzione, nella dimenticanza nel materialismo quindi cosa possiamo fare? dobbiamo permettere che queste istituzioni si sgretolino perché esse si sgretoleranno per naturale entropia eh, legata proprio all'atteggiamento degli esseri umani che eh, credono di eh, occuparle con eh, successo, in realtà questi esseri umani sono loro stessi in sgretolamento e le istituzioni si sgretoleranno, quindi noi dobbiamo abbandonare le istituzioni. È importantissimo. Dobbiamo abbandonare le istituzioni, quindi creare scuole alternative, darvi attività indipendenti. Sentite bene questi punti. Quindi portare i figli fuori dalla scuola, perché quello è il luogo di peggior educazione che in questo momento esiste. E lo dico alla luce del fatto che so che ci sono degli insegnanti straordinari che stanno combattendo con lo unghie e con i denti, ma, fratelli insegnanti che state lì e che state combattendo, non mi potrete dare torto è quasi impossibile ogni giorno alzarsi entrare dentro quel luogo e riuscire a trovare la forza spirituale di eh, lanciare questi ragazzi verso quello che veramente debbono fare c'è uno schiacciamento enorme l'unica possibilità è uscirne fuori bisogna uscirne fuori eh, i ragazzi sono allenati allenati ad accettare qualsiasi privazione di libertà in nome di un'autorità e questo non deve accadere, non deve accadere. No? È importantissimo che noi eh, proteggiamo i nostri figli e li proteggeremo portandoli fuori dalle istituzioni, creando realtà alternative che sappiano eh, veramente qual è il compito di, del conoscere del crescere, nel rispetto e nella libertà. Quindi questo è il primo punto, portarli fuori dalle istituzioni eh, scolastiche in questo caso. Secondo punto, liberatevi dalle dipendenze lavorative, create attività indipendenti, attività che potete gestire voi <coughs> o in collaborazione con persone che scegliete per l'affinità energetica create attività indipendenti questo è l'altro punto fondamentale terzo punto la capacità di autosostentamento energetico e questo è fondamentale quindi studiare nel frattempo che i due tirannosauri si combattono studiare come rendersi autonomi energeticamente ultimo punto non indifferente, molto importante lavorare sulle economie parallele, quindi abbandonare le istituzioni educative, creando se possibile lavorando su comunità anche di vita che comincino a riavvicinarsi alla natura, che è una fonte energetica fondamentale che cita perfino Gesù in quel passo di cui vi ho parlato, quindi abbandonare le istituzioni educative, riuscire a creare piano piano delle comunità che abbiano le capacità di autosufficienza energetica secondo avere eh, l'indipendenza lavorativa creare strutture lavorative che non siano in dipendenza da persone che non sono allineate energeticamente poi Sostentamento energetico, riuscire ad avere l'autonomia energetica. Oggi è possibile tecnologicamente se usiamo la tecnè nel modo appropriato. E ultimo, ma eh, molto importante, è lavorare sulla creazione di economie parallele, che vuol dire monete alternative, eccetera, eccetera, eccetera. Non apriamo questo discorso perché è infinito, ma è molto importante. Allora questo è determinante, queste sono le azioni nel concreto che bisogna fare. L'altra azione che bisogna fare, macro azione che bisogna fare per riuscire a fare questo e per riuscire a seguire il precetto del buon Gesù nel Vangelo di Maria Maddalena osate, osate, si tratta di allenare questa forza, spirituale interiore che ci permette di difendere la libertà contro ogni tipo di oppressione e di costruire in continuazione senza nessuna esitazione questa forza spirituale si allena attraverso l'arte questa è la proposta che io faccio non ci sono più religioni non ci sono più pratiche spirituali dogmatiche ci sta uno strumento accessibile a tutti, che è lo strumento artistico. Perdonatemi, <ride> è chiaro che io sono un artista e eh, è chiaro che può sembrare che io tiro acqua al mio mulino, ma in realtà non è niente per caso. Io ho molto questionato il mio ruolo, ho molto questionato il mio ruolo e so che sono qui per un motivo preciso. E questo motivo è per portare questa, questo messaggio, di riconoscere che lo spirito si intercetta attraverso ciò che non è dogmatico e non è cristallizzato e l'arte è lo strumento che esisteva prima dello spirito io poi invece in particolare ne pratico una eh, che è proprio la poesia del corpo della parola eccetera di cui parlerò in un altro video perché cercherò di nutrire eh, chiunque voglia essere nutrito attraverso questo strumento, lo sto già facendo girando tutta l'Italia eh, con queste cose, ma la cosa più importante è comprendere che l'arte è lo spirito, lo strumento spirituale. Del futuro. Noi dobbiamo, come ha detto un, un ottimo ricercatore, ricostruire il sacro. Dobbiamo ricostruirlo su delle basi non dogmatiche, non più legate a gerarchie, non più legate a strutture e organizzazioni. E questo deve passare attraverso l'approccio artistico, che è l'approccio più anarchico e libero che si possa immaginare. Perché in questo momento noi dobbiamo lavorare per forme di anarchia libera anarchia nell'amore, nel rispetto. Questo è quello che ci aspetta. L'istituzione deve essere qualcosa di usato transitoriamente, in maniera molto leggera e con tutte le possibili contromisure per evitare che diventi quello che è adesso, cioè un dittatore. Noi abbiamo uno Stato che è uno Stato dittatoriale. Si è doveva essere l'espressione del cittadino, è diventato l'oppressione e il controllo del cittadino. Questo non va bene, dobbiamo assolutamente eh, invertire questa rotta, ma questa cosa, ve l'ho già detto, sta sgretolandosi piano piano, si sta sgretolando, si sgretolerà, ma noi dobbiamo andare a osare costruendo l'alternativa. È molto importante. Ve lo ribadisco, questo allentamento delle restrizioni ha un effetto strategico molto preciso molto preciso che è quello che dopo tutto il male che io ti ho fatto se te ne lascio un po' tu sei disposto ad accettarlo questa è una tecnica vecchissima in cui si crea un, una situazione tragica e dopo quando si torna indietro di un poco non di tutto le persone sono felicissime di accettare quello che rimane come cambiamento in negativo. Lo accettano perché hanno visto il peggio e pensano che tutto sommato ci si possa adattare. In questo caso il peggio è l'accettare che uno Stato possa eh, togliere le libertà fondamentali a un individuo. Ciò non è accettabile. Questa cosa va riscritta persino nella Costituzione dove ci sono state messe delle eccezioni eh, logiche, ragionevoli, ma va riscritta, va riscritta in questo senso. Nessuno Stato può, può limitare la libertà dell'individuo. Eh, quando questo viene a essere va, la, la cosa va questionata e presa veramente eh, con, con delle pinze e delle, delle, delle attenzioni straordinarie perché le, le deve essere non un'eccezione ma un'ipereccezione sorvegliata da 18.000 lati. E, e come abbiamo visto, nonostante i padri della Costituzione abbiano messo che erano stati eccezionali, siamo riusciti ad avere gente che ha imposto stati eccezionali quando eh, in molti casi non ve n'era la necessità e soprattutto li hanno usati malamente eh, creando quello che è successo adesso. Dobbiamo ripristinare il fondamento della libertà il fondamento della libertà deve essere ripristinato eh, quindi non badando cioè a, a, e godendo dell'allentamento che sta avvenendo no? di ah che bello adesso eh, si può, posso, sì solo il tampone, devo fare solo il tampone come devi fare solo il tampone? ma che stai dicendo? se eh, un anno e mezzo fa eh, dicevi peste e corna del tampone adesso mi dici devo fare solo il tampone molti di noi non io, non io, perché non, io non accetto questo discorso, ma lo comprendo umanamente. Si sono fatti il marchio verde eh, andandosi ad ammalare forzosamente pur di avere questa libertà. Questa è una roba inaccettabile, inaccettabile, inaccettabile. Per cui approfittiamo dello scontro di queste potenze e costruiamo, non dobbiamo mollare l'attenzione al senso della libertà costruire bisogna costruire praticamente ma la forza per costruire praticamente, per avere l'illuminazione, la visione, l'ispirazione per costruire praticamente, ce lo dà lo spirito. È solo lo spirito che ci porterà a uno stato nuovo di evoluzione umana. È solo la frequenza dello spirito e non va più fatto con le religioni. Va fatto con strumenti alternativi e io vi sto dicendo che l'arte è quello strumento intercettare lo spirito attraverso l'arte e non l'arte moderna concettuale eh, di giochetto di bravura di esibizionismo ma un'altra arte eh, riconquistare il potere dell'arte di parlare con le dimensioni altre senza dogmi senza precetti è fondamentale fondamentale dobbiamo imparare a recuperare la forza dello spirito, a osare come dice il buon Gesù, a osare come dice il buon Gesù e contemporaneamente usciamo da queste istituzioni soprattutto per i ragazzi creando quindi sistemi di crescita, di educazione diversi da quelli che ormai imperversano in questa scuola a pezzi che si sta sgretolando, creiamo strutture comunitarie che riflettano sul fatto di poter vivere a contatto con la natura, creiamo la capacità di sostenerci energeticamente, senza bisogno di dipendere da nessuno, e in ultimo lavoriamo su economie parallele. Tutto questo con la forza dello spirito, con la forza dello spirito che va allenata, non è una roba che scende così. Va allenata, quindi entrate nell'ordine di idee di fare dei lavori che vi mettano in condizione di potenziare questo spirito. Ne parlerò dettagliatamente in un altro video, perché questo è quello che specificamente faccio io girando tutta l'Italia. Ne parlerò dettagliatamente, ma cominciamo a dirlo. Cominciamo a chiedere a tutti i nostri leader che parlino di questo spirito, che mostrino attitudini spirituali e non solo le mostrino ma ne parlino, le tirano fuori, che si espliciti il discorso sul sacro e sullo spirito, che si ritorni a parlare di sacro e dello spirito nella politica, nel, nell'ordinamento eh, delle leggi. Nel, il sacro e lo spirito devono permeare, la nostra vita sociale devono permearla ma non più come dogmi ma come qualcosa d'altro come una trascendenza che va rispettata e che peraltro si riassume molto bene in una parola e in un concetto eterno che è la libertà che è la libertà per ora vi abbraccio e, e vi auguro veramente di trovare questa forza e questa ispirazione. State saldi, eh, non confondetevi, tutto ciò è buono, stiamo crescendo, stiamo evolvendo e sarà sempre più ricca la nostra esperienza di questo reale e degli altri reali.